Il 18 ottobre del 1990 eh, Giulio Andreotti ammette per la prima volta davanti alla commissione stragi l'esistenza di un'organizzazione segreta chiamata Gladio. A queste rivelazioni seguono un mare di polemiche, eh, d'altronde si sospettava da anni eh, che qualcosa del genere potesse esistere eh, in Italia durante gli anni della guerra fredda. La polemica sfocerà addirittura nella Di impeachment per l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga che strenuamente in realtà difendeva l'operato di Gladio e dei 622 gladiatori no, che risulteranno dall'acquisizione dall eh, delle liste. Eh, partiranno inchieste della magistratura che dureranno anni. Insomma, oggi noi sappiamo però che. Gladio era solo diciamo così, una delle varie organizzazioni che erano state create dopo la fine della seconda guerra mondiale in ambito NATO a difesa del, del territorio italiano, era una delle organizzazioni della rete Stay Behind che operava in tutta l'Europa occidentale. Le inchieste avviate dalla magistratura non hanno poi portato ad alcuna condanna. Eh, resta il fatto però del perché Giulio Andreotti in quel momento eh, abbia voluto così affiancare il nome Gladio a, a un nome che in realtà evocava terribili fantasmi del passato, cioè eh, il Sid eh, parallelo. E allora il sospetto è che forse sia, si sia voluto dare in pasto gladio all'opinione pubblica per coprire eh, forse segreti più grandi, forse verità inconfessabili che rimandano ad alcune delle pagine oscure della storia della nostra Repubblica, e cioè all'eventuale operato di reti clandestine durante gli anni di piombo e soprattutto gli anni della Guerra Fredda, che operavano appunto magari ai margini della legalità e della legittimità costituzionale.